Va bene, allora riprendiamo da qua, complicandoci la vita ovviamente, a passare, passando a relazioni che non siano più semplicemente 1-1, ma 1-n, che è la norma, cioè un po' il caso della relazione 1-1 è un po' l'eccezione che mi sono dovuto andare a creare perché appositamente, perché spesso non, non accade, quando la relazione 1-1 molto spesso a livello di database collasso la tabella e una tabella sola. Mentre invece è molto più frequente avere un elemento in, in una relazione con n altri elementi. Allora, in questo caso abbiamo due sottocasi, 1n o mn. No? Possiamo avere una relazione 1 a molti, in cui, vabbè, lo sappiamo, eh, un, eh, da, verso, in una direzione, dato un elemento, posso trovarne molti nell'altra tabella, ma nella direzione inversa ad ogni elemento ne trovo uno solo oppure il caso più generale molti a molti, che è quello che poi è l'unico che a livello di database implica la creazione di una tabella intermedia per mantenere i dati della relazione. Mm? Eh, dal punto di vista del codice Java non ci interessa tanto se la relazione è uno a, uno, o uno, um, uno a molti oppure molti a molti, perché noi ragioniamo separatamente sui due versi, cioè il verso da sinistra verso destra è univoco o molteplice, e allora l'oggetto di sinistra va trattato in un certo modo. E poi separatamente vediamo la reazione inversa, quindi quando parlo di cardinalità n intendo la cardinalità destinazione rispetto all'oggetto di partenza, poi la cardinalità inversa può essere 1, può essere n, ma questo lo, lo, è un problema che mi pongo sull'oggetto destinazione per creare la reazione al contrario. Eh, in qualche modo queste relazioni tra oggetti sono relazioni tutte, usando il linguaggio dei grafi, orientate. Non è come una chiave primaria che di per sé non ha, no guardiamo anche qua, è un valore, è un numero. Invece qua nell'oggetto dentro lo studente ho un riferimento che mi permette di saltare verso persona o dentro persona ho un riferimento che mi permette di saltare verso studente. Sono separate, potrei decidere di la prima ma non la seconda perché non mi serve o viceversa. La cosa importante è che per ogni studente so che c'è una sola persona, per ogni persona so che c'è un solo studente. Quindi ogni qua volta da un oggetto passando a un altro so che ce n'è uno solo, la rappresentazione è questa. Anche se fosse una relazione uno a molti, se io mi metto dalla parte uno dove ce n'è uno solo, lo rappresento in questo modo, non mi importa che dall'altra parte sia diverso. Mentre invece dalla parte in cui ho una molteplicità, ovviamente non potrò avere un solo attributo, ma dovrò rappresentare una collection di attributi che corrispondono ai valori in relazione con quello dato, una collection che può essere un set, che può essere una lista, anche qua cercherò di fare in modo che a questo oggetto vengano associati non una collection di interi o di stringhe che rappresentano le chiavi primarie, ma direttamente una collection di oggetti per quanto possibile. E ovviamente poiché a questo punto dentro il java Bean ho messo una collection, dovrò ave, for, il java Bean dovrà fornire dei metodi per poter agire su quella collection, quindi non solo set get dei suoi campi, ma anche aggiungi, cancella, ricerca dentro la collection, che posso fare o replicando i metodi oppure semplicemente esponendo eh, la collection in quanto proprietà, no? per dirne una come succede con una combo box. Per manipolare l'elenco degli elementi della combo box non ho dei metodi sulla combo box, ma la combo box ha un get items che mi dà la collection e mi dice fai tu, manipola tu direttamente la collection che poi io eh, eh, la uso. Un esempio, allora che esempio più facile è la reazione 1 a, a molti? 1 a molti potrebbe essere la reazione residenza, quindi sempre lo studente di prima è residente in una città, quindi ogni città avrà un suo codice, potrebbe essere il codice di avviamento postale, dico potrebbe perché poi in realtà non è vero, non è un buon codice univoco, ehm, perché sapete che ci sono, vabbè, come le grandi città non hanno un codice di avviamento postale unico, ma ogni settore ce n'ha uno diverso, ma poi la cosa peggiore è che ci sono dei codici di avviamento città completamente separate tra di loro, distanti, che hanno lo stesso cap. No? Non so se vi è mai capitato, io vivevo in un comune che ha lo stesso capo di un altro comune che era molto distante, che è ovviamente all'interno della stessa regione perché le prime due cifre identificano la regione e quindi quello lì non è univoco per niente. No? Infatti non a caso, sia nel codice fiscale che quando pagate le tasse con l'F24, il codice del comune che vi fanno mettere è un codice composto da una lettera e tre numeri e non è il codice di avviamento postale. No? Però, quello ad esempio potrebbe essere un codice identificativo della città, cioè, tipo Torino è L219, chi è nato a Torino ha quello nel codice fiscale, le quattro, le quattro penultime lettere eh, sono il codice città e se dovete pagare tasse a Torino nell'F24 indicate quel codice lì. Quindi sono quattro caratteri, quelli sono univoci. No? Quindi è un codice di tipo, potrebbe essere numerico se il CAP fosse affidabile e invece stringa nel caso in cui usiamo il codice tra fiscale della città. Una città ovviamente può ospitare molti studenti, che siano residenti in quella città, o è lo studente, però, è residente in una sola città. Quindi la reazione uno a molti, molti studenti in una città. A livello di database, come lo rappresentiamo? Avendo solamente la chiave esterna dalla tabella molteplice alla tabella univoca. Quindi, dato uno studente, nella chiave esterna c'è scritto esattamente il codice della città in cui lui è residente. E poi, se voglio sapere il nome, lo vado a leggere. Nella direzione inversa non c'è niente. Nella tabella città non ho un campo studenti-residenti. Non devo averlo. Non devo averlo perché non è neanche possibile in SQL avere un campo, una colonna che sia un elenco di le colonne in SQL sono dati semplici, se vi viene in mente di fare una lista state pensando male, la prima forma normale dice che i campi devono essere dati semplici, non strutturati, non devono avere una struttura interna e, e quindi non c'è questo dato, come faccio a recuperare data una città l'insieme di tutti gli studenti? Beh, in SQL non c'è problema, faccio una join, SQL è fatto per apposta l'indice che viene a creare quando definiscono chiave esterna l'indice che si viene a creare da queste due tabelle è un indice che il database sa navigare in entrambe le direzioni con la stessa facilità no? sono fatti suoi, suoi semplicemente la rappresentazione dell'informazione no? è un po' anche quello che dicevamo prima nel caso 1 a 1, e vi ho detto guarda che se non ci fosse l'indice e la chiave esterna di destra questa, questa relazione si trasformerebbe in uno a molti no? ci sarebbe il rischio di avere più studenti che hanno stesso codice fiscale ecco qui in realtà, in realtà non è un rischio ma è ciò che vogliamo ottenere abbiamo un vincolo univoco da un lato, un vincolo, nessun vincolo di unicità dall'altro lato, da città verso studente e quindi se non c'è nessun vincolo vuol dire che è possibile averne molti ok? ok, quindi navigare da sinistra a destra, da destra a sinistra in SQL si fa semplicemente facendo una join e non esiste destra o sinistra, no? in SQL mentre invece in Java come facciamo? vabbè, per quanto riguarda studente non è cambiato nulla Dicevamo come prima, la reazione da studente verso città è univoca, quindi lo rappresento semplicemente rappresentando un riferimento alla classe città, come facevo prima, non è cambiato nulla, perché in questo verso vedo una molteplicità pari a 1, e il contrario se io avessi l'oggetto città e mi servisse conoscere quali sono gli studenti residenti in questa città? Allora, se mi serve una sola volta, faccio una query, quando mi serve, lo chiedo al database e non mi pongo altri problemi. Ma se mi servisse farlo spesso, allora potrebbe essere conveniente memorizzare dentro la classe città le informazioni relative agli studenti che studiano, che sono, scusate, che sono residenti in quella città come? memorizzando dentro l'elenco città una, una lista una, il sito collection in generale potrebbe essere una lista oppure un insieme, un lista o un set dipende come lo vogliamo navigare se ci, se ci interessa l'ordine eh, formalmente sarebbe più corretto un set perché arriva da un modello relazionale in cui gli elementi sono univoci e non ordinati tra l'altro un set è molto più veloce eh, verificare se un elemento esiste già oppure no però è un pochino più scomodo da, eh, da, da iterare perché gli elementi sono disordinati tipicamente se è un hash set rispetto a una lista però beh, questi sono se vogliamo no, i, i dettagli della scelta della collection una, list, diciamo una lista, che contenga i riferimenti agli oggetti studente corrispondenti agli studenti effettivamente residenti in quella città. Quindi è come se io da questa città facessi una query e senti, dimmi tutti quelli che sono residenti qua e tutti questi, il risultato di questa query diventa il contenuto di questa collection. Di nuovo, cerchiamo di fare in modo di usare i riferimenti a oggetti studente già esistenti e non creare nuovi oggetti, cioè io non voglio far proliferare, scoppiare la memoria del programma, no? in cui dentro una città ci metto effettivamente tanti oggetti studente nuovi, ma se questi oggetti studente li ho già, perché magari li ho già letti da un'altra parte, li ho già in un'altra lista, allora qui posso mettere un riferimento a quegli oggetti già di quella lista. Non mi state perdendo qua, vero? O non vi sto perdendo qua? Io quando faccio, immaginate un metodo DAO.liststudente, che restituisce un array list di studenti. A livello Java, lui restituisce un oggetto array list, poi crea mille oggetti di tipo studente e l'oggetto array list contiene i riferimenti, i link a quegli oggetti di tipo studente. L'oggetto studente è separato dalla lista. Io qui sto dicendo che faccio un'altra lista, che è un oggetto separato, che però internamente punta, ha come riferimento, gli stessi oggetti di prima. Quindi lo spazio occupato dagli studenti è lo stesso, non l'ho rappresentato due volte, tre volte, quattro volte. Poi tecnicamente vediamo come fare a evitare di, di crearli più volte, no? Però a livello di struttura dati, io da qualche parte nel mio IP di Java, uno studente che sono io, e questo studente è, tra virgolette, incluso in tante collection diverse, nella collection di tutti gli studenti, nella collection degli studenti residenti in una determinata città, nella collection degli studenti iscritti a gestionale, cioè ammesso che ci sia, e così via. Ma l'oggetto è sempre lo stesso. Ciò che mi salvo sono le relazioni. quindi in questo caso da città posso avere un metodo get studenti residenti che mi restituisce una collection, che sia una lista, che sia un set, su cui poi posso andare a iterare e fare qualcosa sui singoli studenti, se non avessi questo attributo a meno di fare una query sul database, cosa che posso sempre fare ovviamente, per sapere da tra città i studenti residenti dovrei farmi molto male dovrei andare a prendere la lista di tutti gli studenti, guardarli uno a uno e trovare gli otto che sono residenti in quella città di Montagna Sperduta, tra i 20.000 studenti che ho in totale. E dovrei, studente per studente, chiedermi se città residenza è uguale alla città che mi interessa quindi su 20.000 oggetti faremo chiamare 20.000 equals per ottenere gli elementi che ho farlo a livello di collection è faticosissimo sia a livello di codice che devo scrivere una cosa ogni volta sia anche a livello di tempo di esecuzione perché quella lista la vado a scandire migliaia di volte mentre invece questa lista è relativamente facile da popolare nel momento in cui faccio la query del database appena leggo uno studente vedo dove è residente e lo accodo a questa collection Creo l'oggetto studente e l'oggetto studente lo aggancio alla collection della città in cui lui è residente. Non mi costa niente nel momento in cui ho l'oggetto in mano dire dove sei residente? A Torino. Ok, GetTorino.add o cose del genere. Quindi nel momento in cui abbiamo l'informazione in mano in qualche modo ci salviamo dei meccanismi di navigazione per poter passare poi da un oggetto all'altro. Non avendo le join che in SQL possono essere fatte in qualunque momento, in qualunque modo, in Java dobbiamo crearci noi delle relazioni navigabili, attraversabili. Quindi un modello oggetti è un modello in cui ci sono delle relazioni esplicite da poter attraversare, in tutti i modelli oggetti. Immagino che a questo punto voi abbiate già fatto, per chi fa il corso di web, anche il modello oggetti di JavaScript, no? il DOM. Eh, per anche lì hai degli oggetti con delle proprietà e molte di queste proprietà ti permettono di passare da un oggetto a quello vicino dall'oggetto allo stile, dal padre, ai figli, eccetera. e poi muoverti solamente usando le proprietà che ci sono se devi fare un movimento che non è esplicito in quelle proprietà parti dall'inizio e li cerchi tutti e qui la stessa cosa, stiamo creandoci un nostro piccolo modello oggetti in cui stiamo decidendo quali relazioni rappresentare Ovviamente eh, ho scritto qua, vabbè ho scritto le cose che in realtà abbiamo detto a parole, dicendo che sopra basta una chiave primaria, una chiave esterna sola per rendere la relazione tra virgolette, navigabile in entrambe le direzioni, invece in Java se voglio navigarlo nelle due direzioni ho bisogno di due attributi separati, da gestire separatamente. Poi c'è il caso generale che è quello delle relazioni NAM. Allora, caso generale dell'azione NM significa che per ogni, qui ho un esempio di un database in cui io posso immaginare di avere degli articoli scritti da degli autori, qui l'ho chiamato creator, questa classe autori perché nel db che poi usiamo si chiamerà così, però leggete l'autore. Quindi ho tanti articoli, tanti autori, e non stiamo pensando a articoli di giornale dove l'autore è uno solo, pensiamo a articoli scientifici dove posso, o dei libri no? dove ci sono anche più autori, quindi ogni articolo può avere più autori e ogni autore se non è un fannullone ha scritto tanti articoli o libri che siano. Allora in questo caso è una relazione molti a molti tra articolo e autore. Per poter rappresentare questa relazione a livello di database ho bisogno di una tabella intermedia, chiamata authorship, e in questa tabella intermedia contiene una serie di coppie di informazioni, dice l'articolo id 1 è stato scritto dall'autore 3, poi in realtà l'articolo 1 è anche stato scritto dall'autore 5, l'articolo 1 è anche stato scritto dall'autore 20, ma l'autore 5 è anche scritto dall'articolo 7. Quindi ho una serie di coppie di valori, questi ID sto ipotizzando numerici, che mi legano le coppie a, ehm, autore articolo e quindi le posso navigare in un verso, quindi se io conosco un articolo attraverso l'ID article, vado a interrogare authorship, per tutte le righe, tutte le coppie che contengono quell'ID article, mi dà l'elenco dell'ID creator, e attraverso questo elenco, che sono molti, forse potenzialmente questi ID Creator, trovo tutti i dati sui Creator di quell'articolo. Viceversa, se ho un autore, avrà un ID Creator, interrogando la tabella authorship con quel valore, facendo la join sul campo ID Creator, mi dà tanti ID Article diversi, ciascuno dei quali posso usarlo per ottenere i tanti articoli che ha scritto quel singolo Creator. Questa è una tabella intermedia che ha due chiavi esterne che puntano nelle due direzioni diverse, la tabella articolo non ha nessuna chiave esterna verso creator, perché non è univoca molteplice la relazione dell'articolo a creator quindi non mi basta un campo e così come creator non ha nulla, quindi queste sono due tabelle che se le guardo così sembrano separate, chi le mette insieme sono le chiavi esterne da, eh, presenti in questa tabella intermedia. La che intermedia che di per sé non ha nessun significato, è un posto in cui scrivere per questo articolo chi sono gli autori, oppure un posto in cui scrivere per quell'autore quali sono i suoi articoli, perché in SQL non lo posso mettere dentro article, non lo posso mettere dentro creator questa informazione, punto, e allora la metto in un'altra parte. Infatti quando facciamo modello di identità queste cose qua non ci sono, e quando ci accorgiamo che abbiamo una relazione molti a molti, quando facciamo poi la progettazione logica diciamo, eh, qui bisogna aggiungere una tabella. Ok, queste ovviamente sono chiavi esterne. Eh, poi qual è la chiave primaria di questa tabella intermedia? Dipende, ci sono due filosofie. Alcuni dicono, no, la, correttamente, la chiave... I primari di questa tabella altro non è che l'insieme, una chiave combinata, questo qua con l'asterisco, primary key, primary key, la chiave combinata di tutte le chiavi esterne. Non mi serve altro. Cioè io identifico in modo univoco la riga di questa tabella dicendoti qual è l'articolo e qual è l'autore di cui sto parlando. Altre volte per comodità, ma per comodità del database essenzialmente non si vuole fare una chiave primaria composta, quindi si aggiunge un altro campo e quindi anziché, diciamo, con l'altra opzione con l'hash, aggiungo un altro campo in più che semplicemente mi identifica la riga di questa tabella. Questo campo non significa niente, è un numero che mantiene semplicemente le righe una diversa dall'altra, ricercabili come chiave primaria, punto, quindi non ha significato di per sé. È un pochino pericoloso aggiungere la chiave primaria aggiuntiva, perché questo potrebbe permettere di avere coppie articolo creatore ripetute. Se l'articolo 1 viene scritto dall'autore 7, punto, è tutto ciò okay. che ho da dire, ha senso, e quindi vuol dire che c'è una coppia 1-7 nella tabella authorship, ha senso avere una seconda coppia 1-7 nella tabella authorship? Cosa vuol dire? Vuol dire che l'articolo è stato scritto un'altra volta di nuovo da sette? No, è lo stesso articolo, lo stesso autore o l'ha scritto o non l'ha scritto. Non ha senso avere coppie ripetute. Questo è ciò che significa avere una chiave primaria composta, che le singole componenti della chiave si possono ripetere, cioè l'articolo può essere presente tante volte con creatori diversi, il creatore può essere presente tante volte relativamente ad articoli diversi, ma la stessa coppia articolo creatore non si può ripetere una seconda volta, perché non ha significato, non vuol dire niente. Okay? Allora se io definisco come chiave primaria di questa tabella intermedia la chiave composta da queste due chiavi esterne ottengo quel risultato, è impossibile tecnicamente a livello di integrità referenziale avere più volte l'informazione che quell'articolo specifico è stato scritto da quell'autore specifico. Se invece non faccio la chiave composta, ma decido di aggiungere un campo in più, teoricamente è possibile creare un'altra riga con ID authorship diverso, ma lo stesso ID article, lo stesso ID creator. Continua a non aver senso, ovviamente, crearla, ma a livello di database tecnicamente lo posso fare. Quindi da un lato mi semplifico un po' la vita perché è una chiave primaria, semplice e non composta, dall'altro devo stare più attento a non inserire dei dati che non abbiano senso. Quindi un po' di compromesso c'è sempre, ma l'unica cosa di cui siamo sicuri qua dentro di tutta questa tabella è che sicuramente contiene molta informazione, ma i singoli dati che ci sono lì dentro non sono significativi, il numero di creator, il numerino che c'è qua, cosa mi dice? Niente, il numero di, della chiave primaria cosa mi dice? Niente, e infatti questa tabella non ha senso che, la, che cerchiamo di rappresentarla. Cerchiamo di catturare il fatto che questa tabella altro non è che un modo di esprimere la relazione molti a molti tra le due tabelle che contano, articolo ed autore. Come? Eh, usando la rappresentazione a molti, di cardinalità molteplice. Quindi, poiché un articolo può avere molti autori, dentro la, il bin che rappresenta la classe articolo metterò una collection di autori. Quindi avrò un getCreator che mi dà la lista dei riferimenti agli oggetti di tipo creator dall'altra parte. E questo mi serve per navigare comodamente dall'oggetto article all'oggetto creator. E la stessa cosa dall'altro lato. Nell'oggetto creator la reazione verso article è molteplice e quindi dovrò avere un attributo di tipo collection, list oppure set che mi permetta comodamente dato un autore di avere l'elenco degli articoli da lui scritti non degli id degli articoli ma degli articoli completi quindi riferimento all'oggetto che abbia tutte le informazioni ovviamente se ho mille articoli e mille autori è un lavoraccio popolare queste collection perché per ciascuno degli articoli devo popolare una collection con gli autori di quell'articolo lì quindi dovrò fare una query apposita, forse, oppure una join molto profonda. E poi anche per la, viceversa, per ogni autore dovrò fare, estrarre quali sono gli articoli di cui lui è autore. E poi in ogni, per ogni autore, è popolare, no? compilare correttamente quella collection. Quindi è facile da scrivere, ah sarebbe bello avere una collection che mi dia direttamente semplicemente facendo un get articles tutti gli articoli di un determinato autore, perfetto, sono d'accordissimo, il problema è che c'è del lavoro dietro per riuscire a popolarla correttamente questa lista, eh? quindi lo facciamo se vale la pena, come sempre, come tutto, se abbiamo bisogno di farlo, questo è il modo di farlo, se non abbiamo bisogno di farlo, non lo facciamo e basta, non è critico, faremo una query in più nel momento in cui ci serve quel dato, tanto il database ce l'abbiamo sempre sotto mano, Ok, quindi vabbè, questo qua è se vogliamo il riassunto per chi si stampa le slide del, delle parole che abbiamo detto, dove semplicemente si nota che la, chiave, la tabella intermedia non è, non è affatto rappresentata in Java, non sapremo neanche come chiamarla, non sapremo neanche cosa metterci dentro. Ok. Um, un approfondimento ancora, una riflessione sulla scelta che abbiamo fatto, che è la scelta che vi ho venduto così tranquilla qua, no? dicendo no, no, ma non voglio rappresentare come stringa il codice fiscale, voglio rappresentare come oggetto la persona, non mi avete bloccato e quindi sono stato contento, ma ragioniamoci un attimo, quali sono, come, come tutte le scelte non c'è mai la scelta unica, no? quali sono i pro e i contro? Allora immaginiamo di avere Adesso qui ho fatto l'esempio della città di residenza, qui siamo nell'oggetto persona, nell'oggetto studente e vogliamo rappresentare, ovviamente nel database ci sarà un campo che è la chiave esterna che rappresenta la città di residenza e noi la vogliamo rappresentare in Java. Ci siamo appena detti che il modo più furbo, più comodo è di rappresentarlo direttamente come riferimento a un oggetto memorizziamo un riferimento a un oggetto totalmente, completamente inizializzato, cioè con tutti i dati della città che corrisponde alla riga della tabella corrispondente. Quindi dentro l'oggetto studente metto un riferimento a un altro oggetto che mi rappresenta tutta l'informazione sulla città. È chiaro che per far questo devo, io ho il mio metodo che legge gli studenti e per ogni studente devo andarsi a leggere anche l'informazione della città complicandolo un pochino, perché vuol dire che devo in qualche modo fare una join oppure una query anidata per andare a pescare le informazioni sulla città corrispondente. Però il vantaggio è che una volta che ho fatto questa query che è più complicata, ho tutti i dati che mi servono. No? Questo è un metodo che, che si chiama a volte eager loading, cioè eh, carico anche in anticipo, no? comincio a farlo tanto magari mi serve, non sto ad aspettare. Il problema è che faccio del, del lavoro in più per caricare questi dati e poi magari c'è il rischio che non mi servano, no? sia dal punto di vista del codice che ho scritto e poi per avere un'informazione che non mi serve, oppure del tempo che ci ho messo per ottenere quell'informazione e fare delle query per dati che poi non vengono usati sempre, quindi magari mi serve. Quindi questo è l'unico diciamo ehm, svantaggio. Se invece decidessimo non non credessimo nel valore degli oggetti, decidessimo di rappresentare direttamente la chiave esterna, quindi l'intero, no? che rappresenta l'ID della città, ad esempio, quindi memorizziamo un valore, non il riferimento a un oggetto, Beh, il vantaggio principale, forse l'unico, è che è facile da creare questo oggetto, perché il valore della chiave esterna ce l'ho già nella, nella query, fine, ho già quel numerino lì, non mi dice niente, 212, Beh, che città è? Non lo so, ma memorizzo questo dato se poi mi servirà sapere quale qual città è la città 212, eh, chiamo il DAO e gli dico, senti, io qua ho un ID, mi dici per favore qual è la città? E quindi acquisisco quell'informazione solamente nel momento in cui mi serve. Questo magari perché non ho o non mi servono nel mio esercizio un elenco di tutte le città, quindi mi servono solamente le informazioni sulle poche città magari che devo stampare o di cui devo avere delle informazioni. Quindi è più facile in fase iniziale creare per dire la classe studente, sapendo che però ogni volta che devo avere informazioni sulle città, devo tornare al database e chiedergli, perché l'unica cosa che ho in mano è l'ID, non riesco neanche a stamparlo il nome della città, devo andare a chiederlo ogni volta. E quindi alla fine, anziché fare una query o un insieme di query più pesanti all'inizio e poi basta, tendo a fare un caricamento più veloce all'inizio e poi però tante query aggiuntive ogni volta che mi serve poi il dato specifico perché non ce l'ho. Anche qua, vediamo, no? dipende dai casi, queste query aggiuntive, quanti sono tante, troppe, Beh allora non facciamole, se sono poche magari mi conviene, non, non, hanno, non, hanno, troppo, non hanno troppo impatto sulle prestazioni e però non mi complico la vita all'inizio. Come sempre dobbiamo semplicemente avere di fronte alle varie possibilità, poi proviamo a scegliere quella migliore. In realtà c'è anche una terza via, che è un po' una via di mezzo, che a parole è appealing, poi anche implementare è un po' rischiosa perché si nascondono spesso dei bachi, che è quella di, qui c'è una via di mezzo, definire nella classe un oggetto completo, un riferimento a città, ma non inizializzarla del tutto. Cioè avere un oggetto che è un po' una porcata, un oggetto parzialmente inizializzato. Faccio la new e in quell'oggetto metto tutti i campi a null, tranne la chiave primaria, tranne l'id. Non è che si arrabbia eh, un costruttore se gli metti nulla ai riferimenti agli oggetti, purché non cerchi di usarli ovviamente. Allora vuol dire che nel momento in cui io leggo gli oggetti, sono come... Qua, come nel caso di sinistra, ho solo bisogno di conoscere il valore della chiave primaria e costruisco degli oggetti che sono solamente parzialmente inizializzati. Quindi è facile da ottenere così come lo era il valore. Eh, è ovvio che quando non appena uno dovesse fare get città residenza, e eh va bene, mi dà un oggetto, punto get nome città, questo nome città non ce l'ho perché in fase di creazione dell'oggetto non ce l'avevo questa informazione. Allora però solamente in quel momento posso decidere di fare la query. Quindi si chiama lazy loading, un caricamento pigro, aspetto fino all'ultimo momento. Quando mi serve carico il dato e allora ho un Bing che è parzialmente inizializzato all'inizio, poi man mano che accedo ai suoi campi lui si accorge se faccio get nome città e dentro è nulla, un attimo, faccio una query al DAO, lo riempio e poi dopo ti rispondo la prima volta. Poi dopo che l'ha fatto, ormai il dato se l'ha scritto dentro e quindi ha finito di inizializzarsi. Quindi l'oggetto completa la, la propria inizializzazione solamente la prima volta che ne vengono richieste le informazioni, e quindi il caricamento vero non lo faccio io quando inizializzo l'oggetto, ma lo fa il getter che si accorge: eh, mi ha fatto il get di un campo che non conosco, aspetta che devo chiedere al DAO di completare le informazioni. Quindi questo è un altro modo dove l'unica criticità è il fatto di avere questi oggetti parzialmente inizializzati che se poi cerco di usare un campo che non, che non sono riuscito a leggere e inizializzare correttamente, eh, poi ci sono dei null pointer exception che girano ovviamente nel, nel, nel programma, quindi bisogna farlo bene però è un ibrido tra i due, nel senso che mi mantiene un'interfaccia generale oggetti, perché io vedo quel bel oggetto città, ma non mi richiede lo sbattimento iniziale di popolare tutta l'informazione. Metto sempre diciamo un segnaposto, tipo okay, questa è la città 230, poi quando mi serviranno le informazioni su quella città, e solo se mi serviranno, le vado poi a leggere. A livello di codice c'è forse un pochino più da scrivere che non in questo caso, perché qui carico tutto subito, quindi sono sicuro che gli oggetti ci sono. Qua invece dovrò sempre controllare l'oggetto inizializzato o no, ho bisogno di un campo che mi dica se è inizializzato o no, se l'ho trovato nel database, eccetera. Quindi un pochino di complicazione in più c'è, però tutto sommato alla fine eh, evita il problema del caricamento massivo e carica solamente appunto, in modo lazy, in modo ritardato l'informazione. Ovviamente se è veramente lazy, se è veramente fa nullone, se veramente eh, applica questo metodo, deve evitare di, di leggere i dati due volte per la stessa città, quindi anche qua bisogna fare in modo che se ho lo studente che ha un campo città e poi io ho qualche cos'altro, non lo so, il palazzo che ha anche lì un campo città, questi due campi siano in realtà lo stesso oggetto, in modo che quando faccio get nome città arrivando al studente, carica dei dati che a questo punto si ritrova già pronti anche se, arri se arrivassi da, da edificio, da palazzo, no? perché se no che pigro sono se faccio le cose due volte. E questo mi porta all'ultimo problema, che in realtà è sottinteso da tutte queste collection, che è quello dell'identità. Um, Parlando con Marcelli mi ha detto che alcuni di voi hanno avuto dei bacchi abbastanza dolorosi nell'ultimo laboratorio proprio dovuto a questo problema. No? Cioè il fatto di creare oggetti distinti ma identici. Guardiamo questo esempio, sempre su Article Creators. Immaginiamo di creare il database car caricandolo l'elenco di articoli e per ogni articolo l'elenco degli autori, okay? Allora abbiamo detto: va bene, articles sarà la lista di tutti gli articoli, avrò un metodo del DAO che mi dà la lista. Article. Poi dentro l'articolo una collection creators. Quindi ho bisogno degli oggetti che re sono relativi ai creator. Va bene? Allora vorrà dire che un articolo alla volta. Itero sugli articoli, per ogni articolo chiedo al DAO: senti, dimmi chi sono gli autori di questo articolo? No? E lui mi darà una lista di autori. E questa lista di autori lo metto, l'ho imposto come parametro creators. Quindi ho creato, ho chiesto al DAO, va bene, ho 100 articoli, per ciascuno di questi articoli chiedo al DAO: quali sono gli autori di questo articolo? Lui mi dà una lista, la salvo. Un'altra lista, la salvo. Fin qua, perfetto, giusto? Cosa fa il metodo getCreatorsForm? Andiamo sotto, siamo dentro il DAO, eh, avrà un result set, avrà fatto la sua query e poi prende un, eh, tutti i campi, l'id, il nome, il cognome, sua sorella, eccetera, crea un oggetto e lo accode in una lista. Quante volte abbiamo scritto questo codice? e result.add. Okay? Ritorna il risultato, questo risultato va a finire in una lista di articoli. Qual è il problema? Che se io ho due articoli che hanno un autore in comune, articolo 1, articolo 2, sono entrambi scritti dall'autore 10. Io con le mani l'ho fatto così: due articoli separati, l'autore uno solo. Ma in realtà cosa fa questo codice? Quando fa la get creators dell'articolo 1 crea un oggetto creator nuovo e lo mette nella lista relativa all'articolo 1. Quando fa l'articolo 2, rifà una query diversa, creerà un altro oggetto creator, perché qui c'è scritto new, e quindi crea uno nuovo, che è sempre relativo all'autore 10. Quindi avrò articolo 1, autore 10, articolo 2, autore 10. E questi due autore 10 cosa sono? Sono due oggetti diversi, diversi perché li ho creati in momenti diversi, con due new diverse, che contengono campi identici, se il database nel frattempo non è cambiato. Non solo, se provassi a fare hash code o equals, l'hash era lo stesso, contengono gli stessi campi, l'equals mi dirà che sono uguali. Quindi sono due oggetti che sono equal a tutti gli effetti se provo a mettere il primo in un set e poi a mettere il secondo in un set il secondo non me lo mette più perché è già equal a un oggetto esistente se inserisco il primo oggetto in un set e mi chiedo, e chiedo se contains il secondo lui mi dice sì che lo contains sì che lo contiene perché il suo hash e il suo equals rispondono di sì però continuano a essere oggetti diversi e tu dici chi se frega Beh, ce ne frega in due casi, uno perché comunque stiamo sprecando memoria, cioè se quell'autore 10 è prolifico e ha scritto mille articoli, lui la classe che contiene i dati dell'autore 10 viene ripetuta mille volte, sprechiamo tempo perché in tutti i metodi Equals che si rispettino, il primo controllo che fa la, la procedura Equals è se i due oggetti sono veramente identici, è lo stesso oggetto, ne prendo uno a caso, questo è fermata, qualunque oggetto, che è identificato da ID fermata, ok? Ma guardate cos'è la prima riga, if this uguale uguale BJ, cos'è questo confronto? Poi più avanti va a controllare se il di fermata diverso da dal punto fermata, che è il vero controllo sulla chiave dell'oggetto, okay? sul campo identificativo dell'oggetto. Ma questo cos'è? Si chiede se l'oggetto this con cui faccio il confronto, e l'altro oggetto, sono lo stesso oggetto. Cioè non questo e questo che contengono gli stessi campi, ma questo e questo, lui, sempre lui, stesso indirizzo di memoria. Il riferimento this e il riferimento bj fanno riferimento, l'uguale uguale fa riferimento all'indirizzo di memoria, all'oggetto che sta in memoria. Quindi ogni volta che, quando inserisco un oggetto in un set, lo ricerco, eccetera, Chiamo equals, nel caso in cui due oggetti da confrontare siano in realtà lo stesso oggetto, restituisce, ritorna true subito, senza dover andarsi a incasinare, a fare il confronto tra gli interi o le stringhe o altri, magari ci sono campi complessi da verificare. Quindi è molto più rapida l'identità di oggetti. Lo stesso oggetto è diverso che un oggetto identico, un oggetto uguale. Allora, se è possibile, sarebbe bello evitare di creare oggetti uguali, ma non identicamente a se stessi. Cioè, se quell'oggetto lì per l'autore 10 ce l'ho già, eh, cerchiamo di non crearne uno secondo se mi serve di nuovo l'oggetto per l'autore 10. Facendo riferimento all'esercizio della volta scorsa il problema c'era quando uno aggiungeva al grafo dei vertici e poi per aggiungere degli archi ricreava gli oggetti di nuovo, però a questo punto l'oggetto era diverso, l'oggetto che era l'endpoint dell'arco era diverso, era equal, ma era un oggetto distinto rispetto a quello dell'edge, quindi se poi uno usava uguale anziché equals non funzionava più niente. Quindi questi nuovi oggetti che creiamo sono oggetti, che sono oggetti nuovi, diciamo così, intercambiabili rispetto all'originale. Non è che c'è l'originale e la copia, sono tutte copie valide e uguali, ma sono comunque copie diverse. E soprattutto non rispondono al test di uguaglianza con l'operatore uguale o diverso, perché ricordiamoci che uguale o diverso non chiama il metodo equals, ma va a vedere semplicemente l'indirizzo di memoria, quindi se è lo stesso fisico oggetto. Allora, la soluzione qual è? La soluzione è di evitare di creare oggetti, così, se mi accorgo che un oggetto di quel genere ce l'ho già. Memorizzo, qui posso ad esempio memorizzare all'interno di una mappa tutti gli oggetti che ho trovato, che ho creato, e quindi prima di creare un nuovo oggetto controlliamo se c'è già nella mappa se c'è già nella mappa uso quello, non ne sto a creare un altro uguale, se non c'è ancora nella mappa lo creo e lo salvo per dopo, quindi questo pattern di programmazione si chiama identity map, c'è una mappa dell'identità, che serve per avere il riferimento unico reale di quel singolo oggetto, quindi di ogni oggetto ce ne sarà una copia sola. E quindi in qualche modo quando ho bisogno di un oggetto, quando ho bisogno di cercare un oggetto che ha una chiave primaria 1 ad esempio, prima di tutto chiedo alla mappa senti ma tu hai già l'oggetto 1, se ce l'ha già mi restituisce l'elemento che c'era già nella mappa, se invece la mappa non ce l'aveva allora andrò al database e gli chiederò, effettivamente farò la query eh, per ottenere quell'oggetto e poi non è, non è scritto qua, aggiornerò la mappa per salvare quel dato. Quindi, a livello pratico cosa facciamo? Creiamo un oggetto che faccia questo lavoro da Identity Map, che contiene una mappa, chiave valore, dove la chiave è l'attributo chiave chiaramente della classe nel caso della città, l'ID, nel caso del studente, la matricola, eccetera. E il valore della, della mappa è l'oggetto completo. Quindi in pratica noi avremo due strutture dati che contengono questi oggetti. Una è una lista, immaginate il nostro modello, ci sarà un oggetto che sarà all students, lista di studenti, tutti gli studenti, è una lista. E poi avrò anche un identity map di studenti, che mappa la matricola con l'oggetto studente, chiaramente l'oggetto nel value della mappa e l'oggetto nella lista sono lo stesso oggetto, puntato sia dalla lista quando voglio fare una scansione sequenziale degli, degli studenti, sia dalla mappa quando voglio ricercare uno studente mirato conoscendo la sua matricola, quindi ho due modi, sequenziale e per lookup up, per ricerca, di accedere alla stessa informazione. E quindi ogni volta che avrò bisogno di uno studente, eh, da una join, da una query, mi arriva una chiave primaria, non devo fare scansione della lista, ma chiedo alla mappa, dimmi eh, qual è l'oggetto studente e poi lo posso usare. Dimmi, c'è una domanda. Non basterebbe solo la mappa? Non basterebbe solo la mappa, chiede lui. Eh, la mappa ha il problema che l'attributo values ti dà i dati disordinati se vuoi avere gli oggetti, l'elenco degli studenti puoi fare la map.values getValues, però sono disordinati mentre la lista li mantiene nell'ordine in cui li volevi tu e se poi devi popolare una tendina o qualcosa di questo genere, fa piacere averli ordinati come vuoi tu Quindi, il motivo vero per cui si mantiene anche la lista è quello, perché la lista mantiene l'ordine ehm, dove la mettiamo sta mappa? Beh, conviene metterla nel modello e quando serve passarla al DAO nel momento in cui crea gli oggetti. Questa, questa map, quest identity map, io qua ho scritto una per ogni tab tabella del database, ovviamente come sempre se serve, se vale la pena, eh? qui ci sarà un identity map per lo studente, una per la città e cose di questo genere. Il model si mantiene tutte queste mappe e poi qualora io abbia, che ne so, l'identity map per gli studenti, a tutti i metodi del DAO che fanno delle query su studente gli passerò anche come parametro in più l'identity map. Così il DAO dentro, quando si fa la query, se vede che un dato ce l'ha già, restituisce quello della, della mappa anziché, anziché fare la query davvero oppure se ricava un elenco, gli elementi di quell'elenco, mentre li restituisce come risultato, già che c'è, li aggiunge anche la mappa. Così ogni volta no, che il DAO ottiene i dati relativi a un elemento, per qualunque motivo, non sappiamo il DAO, quando, il DAO non sa perché vengono chiamati i propri metodi, ma ogni volta che viene chiamato un metodo, che restituisce un oggetto, lui già che c'è, lo salva nella mappa. Anzi… Prima va a vedere se per caso c'è già, perché se c'è già magari riesce il DAO a risparmiare una query. Ovviamente se nella mappa c'è un oggetto, deve ritornare l'oggetto della mappa e non l'oggetto del database. Vi faccio vedere un esempio di codice che implementa questa cosa su una versione di country borders. No, su cui avevo un attimo giocato quella volta scorsa, no? Allora, io nel esercizio dei country borders ho provato ad aggiungere una identity map sulle country. Ok? In quel caso avevo un tipo di oggetto solo, quindi non, non c'era una reazione molti a molti. No? Ma proprio perché il database qua era più semplice, sono partito da qua per illustrarvelo. Quindi immaginiamo di voler mantenere l'unicità degli oggetti tipo country, e questo è particolarmente utile se ho poi delle reazioni molti a molti da gestire. Allora definisco un oggetto country identity map. Come, cosa fa questo oggetto? Ma di fatto è un wrapper no? intorno a una mappa. Ricordate in Country Border cos'era una country? Aveva un country code, eh, una sigla della, della country e il nome completo della country. La chiave era il country code, che era un intero. Quindi questa mappa accederà per il, col numero intero, come chiave, e ovviamente il valore sarà l'oggetto country completo, completo di tutti i valori. Come funziona questo oggetto? Vabbè, essendo una mappa dovrò fornire l'equivalente del metodo get che dato un country code mi restituisca l'oggetto completo. Quindi in questo modo quando ho in mano un country code... non ho bisogno, e lo, ho già visto questo country code prima, non ho bisogno di chiedere al database come si chiama la nazione, ce l'ho già. La cosa diventa interessante sul metodo put. Cosa fa il metodo put? Il metodo put, immaginiamolo chiamato dal DAO, adesso tra un attimo lo vediamo chiamato dal DAO. Il DAO trova una riga, fa la lista di tutte le country, trova una riga, una nuova country, Crea un oggetto, country, e poi si chiede: ma io questo oggetto country è relativo a una città nuova? Oppure guarda caso un oggetto equal a una città che già esiste ma non è identica, ma sto rischiando di creare un doppione. Allora, questo metodo put fa quel lavoro. Prende un oggetto country che ha, diciamo così, già creato il, il DAO o il chiamante. E dice: Ma guarda per caso nella mia mappa ho già una country, cioè ho già un oggetto che abbia lo stesso country code? Perché se, ho già, un oggetto che ho, se, se già nella mappa contiene già un oggetto che ha questo country code, vuol dire che questo oggetto country l'ho già ottenuto, l'ho già visto, e quindi è già memorizzato nella mappa. Quindi interrogo la mappa e mi dice. Old, no? mi restituisce questo oggetto old. quindi ho una country che potenzialmente è nuova vado a vedere se c'è già nella mappa interrogandola per country code e vedo se nella mappa c'era allora ho due casi se nella mappa non c'era ancora allora lo devo aggiungere put chiave country code valore country facile se nella mappa c'era già, ti dico qual era l'oggetto corrispondente, altrimenti se l'ho aggiunta, vabbè, ti dico qual è l'oggetto che ho appena aggiunto. Allora, oltre al fatto di aggiungere nella mappa, la sottile, la sottile differenza, la finezza di questo metodo è che ritorna old oppure country. se l'oggetto è appena stato creato mi ritorna quello che è stato creato, se l'oggetto c'era già mi ritorna quello vecchio, quindi quando io, io, se io provassi ad aggiungere 10 volte, fare, creare 10 volte dei new country della stessa città, della stessa nazione scusate, la prima volta mi restituisce con l'oggetto che gli ho passato, new country, tale oggetto lo mette nella, nella, nella mappa e mi ritorna l'oggetto che gli ho dato io. Le volte successive io faccio dei new di nuovi oggetti, ma questo metodo put, oltre a non aggiungerle di nuovo nella mappa, cosa che comunque non potrebbe, mi restituisce il riferimento all'oggetto vecchio, a quello che avevo inserito per primo, dicendomi guarda che tu mi hai dato un oggetto, ma non è nuovo, hai già, ne hai già una copia di questo. Quindi per favore usa quella vecchia così non crei duplicati. Questo nuovo buttalo pure via, non serve a niente. Quindi questo come può usarlo un DAO? Io ho provato a modificare il metodo più semplice, no? lista adiacenti, no? che data una città trova le città, le, le county adiacenti, dove lì effettivamente data una città creavamo una lista di altre città, lo ricordate? Era una lista di county il risultato, e di queste county della lista... Le creavamo nuove, creavamo nuovi oggetti. No, non ci ha dato un particolare problema, però stava succedendo questo. Allora qui l'ho semplicemente modificato dicendo, quando dal database ho trovato la nuova country 2, creando l'oggetto completo, perché questo fa il DAO, prima di aggiungere l'oggetto alla lista, filtriamolo dall'identity map. Quindi C2 è l'oggetto che ho appena letto dal database idmap.put di C2 lo normalizza, diciamo così. Se l'oggetto è nuovo va bene, lascia C2 invariato, se l'oggetto c'era già, butta via il C2 che ho appena creato e mi restituisce diciamo, il C2 vecchio, il valore ufficiale, l'oggetto ufficiale, quello vero, il primo che doveva rappresentare quella città. E aggiungo questo alla lista. Quindi in tutte, se faccio questa modifica su tutti i metodi del DAO che hanno a che fare con country, praticamente ho una sorta di tabella di memoria di tutte le country che sono mai state lette, univo che ciascuna compare una volta sola. Quindi ho creato e ogni volta, quando poi mi servirà, nel grafo, per stampare dei dati, quando ho l'ID voglio avere il country, interrogo l'identity map e mi dà già l'oggetto senza farla qui o senza fare altre operazioni non dovrò mai più scandire la lista per trovare qual è l'account che ha un determinato id la lista ce l'ho list.at ma in più in parallelo ho anche la mappa e di liste ne posso creare tante questo metodo lista di accenti lo chiamo tante volte con tante count di partenza diverse quando creo il grafo lo chiamo tante volte però se due, tre, quattro country diverse avranno tra i propri adiacenti alcuni stati in comune, ecco l'oggetto usato per rappresentare questi stati in comune sarà non una coppia uguale, ma esattamente lo stesso oggetto. Quindi questo è l'altro, diciamo così, meccanismo che in qualche modo per cose di questo genere, come quello che abbiamo fatto prima, del country borders è opzionale, se vogliamo sicuramente migliora un pochino la struttura del programma. Ma quando dobbiamo fare... Dove eravamo? No, ho sbagliato la presentazione. Quando dobbiamo creare delle reazioni molti a molti come queste, diventa abbastanza critico perché altrimenti poi ci si perde, perché hai oggetti sempre ogni volta diversi eh, e non riesci mai a, a poi ritrovarli al volo. Allora, questo ragionamento vorrei che provaste ad applicarlo anche se un pochino vi rallenta perché dovete creare un pochino di infrastruttura in più eh, sull'esercizio di mercoledì che sarà proprio su un database di articoli d'autori quindi un pochino più complicato come struttura ma rispetto a quello di, di, di Metro Paris è un pochino più semplice come relazione perché non ha la, la stazione di partenza e la stazione di arrivo che poi complicano perché è una relazione in più Ok? per oggi va bene così